Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 e bentornati su Smash Bros. Ultimate. Ok. <ride> um, Nell'ultima puntata abbiamo sconfitto Kieran, sì. Um, e ci siamo. Abbiamo iniziato a esplorare il regno dell'oscurità, che è tipo il regno della luce, però. Uh, più corto, per fortuna. E... Che si trova nell'entroterra oppure. Non ho capito bene perché. Nella cutscene è rappresentato nell'entroterra. Cioè no. Non, cioè, nel, Nell'overworld e nell'entroterra. Si capisce perché il portale va a terra. Mentre nella cutscene. Tenenbear appare dal cielo, crepando il cielo. Però cosa, cosa vogliamo? Il. La story mode di Smash Bros. Vabbè, um, come vedete or ormai non, non, gli scudi non ci temono, cioè non ci temono, eh, sì, ci temono, nel senso noi non temiamo più gli scudi, noi non, non temiamo più gli scudi perché siamo abbastanza potenti per fargli abbastanza danno per romperglielo in, in un solo colpo. Um, così um, gli rompiamo lo scudo e gli facciamo il sederino. Venti impetuosi, allora, uh, c'è scritto che l'ho già soddisfatta quella con condizione, ma veramente non l'ho fatto. Questo è perché un'abilità che ho sbloccato mi dice uh, immu non immunità, cioè resistenza ai venti impetuosi. Mentre l'immunità si può avere solo con gli spiriti. <coughs> Scusate. Um, E i venti impetuosi sono una delle cose più fastidiose che ci sono. Incluso il veleno. Mentre. Eh, perché il veleno molto spesso. non è un problema come. come il fuoco. E quindi non, il gioco se ne frega. Allora invece che darti le rovine ti dà l'omega. <ride> Mentre. Nei eventi impetuosi e robe del genere vi dà le rovine così. Cioè, negli eventi inpe... impetuosi è inutile, mentre tipo nel pavimento infuocato le piattaforme volanti non sono coperte di fuoco. Pit non mi piace molto, però ho, ho, bat... ho vinto la mia prima battaglia con Pit perché eh, spammavo l'attacco che... l'attacco speciale in su quello che stava in smash bros brawl e non so in smash bros wii U mi sa che l'abbiamo già tolto il primo personaggio incineror e come vedete um, è molto diverso lo sfondo di incineror nella presentazione del personaggio perché Uh, siamo nel regno dell'oscurità dell e ora invece che Kiaran e lo sfondo celeste, ora c'è Tenenberg con lo sfondo viola rosso. Questo video dura molto poco visto che ho tagliato molte battaglie che ho perso. Neanche due account uh, mi piace molto, però uh, mi piace l'attacco della latina perché.. Uh, come snake vabbè che mi piacciono le esplosioni. Uh, però anche. Snake mi, mi piace perché si puoi posizionare una bomba e la puoi far esplodere quando vuoi. Più o meno funziona anche con la lattina di dual account. Uh, la puoi far muovere. E la, la, non la fai esplodere quando vuoi, però puoi mandarla addosso al nemico. E può fare delle buone combo. Che io non so fare. Per questo non mi piace molto. Snake invece mi piace per suicidarmi. Questa è l'infinita di Snake. Snake serve a fare now oppure there <ride> sotto i tuoi piedi. Ragazza 8 Ling e ragazzo 8 Ling. I vostri speciali demi saranno più potenti. Che sono uh, quelle. degli Inkling. Uh, con. Eh, quelle degli Inkling che usano gli, gli, le pistole. Non so cosa siano. non sono un esperto di Splatoon Ho scoperto il contrattacco di, di Cloud. Probabilmente lo userò per tutta la battaglia ora. Ecco. <ride> mi piacciono molto i personaggi di King Krule e Peach e Daisy. Perché hanno il contrattacco ovviamente. Um, però uso più King K Rule perché mi piacciono anche i personaggi uh, pesanti. Mentre.. I personaggi di Fire Emblem non mi piacciono molto perché eh, non mi piace la spada come arma in Smash Master. ok di che serie è? Star Fox Star Fox non l'ho proprio mai giocato Uh, sì, c'era su Nintendo Switch Online del, dello Snex, però non ci ho, ho giocato. Pronti? Via! Ah, ho, ho proprio lo stesso personaggio che ho combattuto prima. Gli Inkling sono molto buoni, secondo me. Perché hanno delle mosse speciali eh, buone, l'unico problema è che eh, devono ricaricare qualche volta. Ma bas eh, basta che mandi fuori il personaggio con gli attacchi smash e poi ricominci a usare gli speciali. Un una mossa che mi piace di Linkling è lo speciale in su, perché fa danni anche, qua anche nel, nel ritorno se non sbaglio. Aiuto, si sta attivando una cosa. Tra poco non vedrò più nulla. Ecco. Aspettate un attimo. Si è attivato un gioco di Steam che ho cliccato. Ecco. Aiuto. Spero di aver disattivato la... No, scribe and out. <ride> Bene. Bene, um, non so se ci sarà un... Uh, un... Uh, uh, let's play... su ScribbleNowth Unlimited. Però... credo che ora sia d'obbligo. Allora, non, non mi ricordo che cos'era questo spirito e non mi interessa sinceramente, però... Basta che non si riapre più. Cioè, se vedi davvero che spirito cos'è quella sfera smash. Ah, una cosa strana di questo scenario. Eh, è che non capisco come funzionano i KO perché qui eh, fai tanti danni al nemico lo sbatti nella lava e già hai vinto perché è quasi impossibile eh, portarlo fuori dallo scenario in, quest in questo caso cioè quello ha, ha 162 di PV, però alle volte ho provato a sbatterlo sulla lava ed è morto, vedete? Anche se non è una battaglia a PS Vittoria Ah, Walnut VONAT <ride> Walnut muovo pure piante contro zombie Volna Red, eh, mi sa che è l'ultimo, sì è l'ultimo. Eh, è maestro però, eh, è più potente degli altri maestri perché ha 10.000 di potenza. Però noi ne abbiamo eh, 12.000, quindi siamo più forti. Non gli Dovrei crearmi il Midi Sans perché non so se l'ho detto, l'ho comprato il costume. Ehm, cioè, ora sto registrando il, le, le classiche. Cioè, mentre io sto, sto facendo qui l'audio dei video, In questo.. nel 14 novembre sto finendo le classiche di Smash Bros. Ultimate. Credo di non farcela ah, ah, neanche iniziare. Eh, PLGE entro, entro il 26. Però vabbè, è andata. Ci ho provato. Ecco come ci ha provato la. l'isola di Donkey Kong. Ci ho provato pure io. E come ci sta provando Dedede, De De, che mi piacciono i personaggi pesanti, ma Dedede De De è orribile. Cioè, non è orribile, sì, vabbè, i mini di Dedede De De De, ora mi uccideranno, nel senso... Non mi piace perché quelli, i personaggi con un'arma non mi piacciono. Eh, ora devo fare l'altro. Guardatevi i video, guardatevi i miei video, mettete like, iscrivetevi, E eh, commentate genitore 1, genitore 2 sui commenti